Benvenuti. In questo video parliamo delle missioni Voyager, le sonde interplanetarie che hanno rivoluzionato la nostra conoscenza del Sistema Solare mostrando cose che nessun altro uomo aveva mai visto prima. La storia delle missioni Voyager comincia nel 1964 al JPL, quando Gary Flandro osservò che alla fine degli anni 70 si sarebbe verificato un allineamento planetario che avrebbe consentito a una sonda di visitare tutti i pianeti esterni del Sistema Solare con un unico viaggio. Un simile allineamento è piuttosto raro perché si verifica ogni 175 anni circa. Il prossimo sarà nel 2150. Per sfruttare questa opportunità fu avviato il programma Voyager. La missione prevedeva il lancio di due sonde, Voyager 1 e Voyager 2, dirette verso i giganti gassosi del sistema solare. Per contenere i costi, ufficialmente le sonde Voyager dovevano limitarsi a raggiungere Giove e Saturno. I tecnici fecero però in modo di renderle abbastanza robuste da completare il Grand Tour, nel caso in cui fossero stati concessi maggiori fondi. Così fu. Voyager 1 venne destinata a visitare Giove, Saturno e il suo satellite Titano. Voyager 2, dopo aver visitato Giove e Saturno, venne destinata a completare il Grand Tour raggiungendo Urano e Nettuno. L'energia delle sonde Voyager è fornita da un generatore a radioisotopi, come quello mostrato nella foto. Il generatore è composto da cilindri pieni di pellet di plutonio 238. Il materiale radioattivo produce calore che viene convertito in energia elettrica da termocoppie. Anche se le loro prestazioni degradano col tempo, a distanza di più di 40 anni i generatori delle Voyager continuano a fornire energia sufficiente ad alimentare parte degli strumenti. Un altro aspetto curioso delle Voyager è il loro sistema di registrazione dati basato su un astro magnetico. Fa un po' ridere, ma ricordiamoci che 40 anni fa gli hard disk pesavano come lavatrici e le schede di memoria non esistevano. Purtroppo l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. A pochi mesi dal lancio, studiando i dati della missione Pioneer, gli scienziati hanno scoperto che il campo magnetico di Giove è molto più intenso di quanto ci si aspettava e le sonde Voyager non sarebbero state in grado di superarlo senza subire cortocircuiti fatali. Non c'era tempo per riprogettare l'elettronica, così gli ingegneri hanno dovuto improvvisare con una soluzione un po' casereccia. Hanno comprato tutti i rotoli di alluminio da cucina che sono riusciti a trovare nei negozi della zona e dopo averli puliti hanno usato i fogli di alluminio per avvolgere i cablaggi esposti. Ha funzionato. Finalmente, dopo anni di pianificazione e costruzione, è arrivato il momento del lancio. we have ignition and we have liftoff we have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before reports coming back indicate those twin large solid motors are functioning perfectly producing 1.2 million pounds of thrust each 10, 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1. MDS, we, we uh, have ignition, we have in. a liftoff. Red program is in on time, vehicle response is normal. TVC bus voltage look good, tank pressures look good. Hey MDS, this program was in on time, vehicle response was normal also. Voyager 2 è partita da Cape Canaveral per prima, il 20 agosto 1977. Voyager 1 l'ha seguita due settimane dopo, il 5 settembre 1977. Il 18 settembre 1977, 13 giorni dopo il lancio, Voyager 1 scatta questa foto del sistema Terra-Luno. È una foto storica perché è la prima volta che i due corpi celesti compaiono assieme in una foto e anticipa tutte le straordinarie immagini che le sonde trasmetteranno. La prima tappa è Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare. Voyager 1, pur essendo partita dopo, è stata lanciata lungo una rotta più rapida e ha raggiunto Giove per prima, il 5 marzo 1979. Voyager 2 arriva alcuni mesi dopo, il 9 luglio 1979. Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare, si trova a circa 780 milioni di chilometri dal Sole, pari a circa 5 volte la distanza media della Terra dal Sole. Giove ha un raggio di 71.000 km, pari a più di 11 volte la Terra, ed è composto prevalentemente da idrogeno ed elio. La massa di Giove è il triplo di quella di tutti gli altri pianeti del sistema solare messi assieme. Le sonde Voyager ci hanno mostrato le prime immagini dettagliate di questo pianeta. Nell'atmosfera turbolenta spicca la grande macchia rossa, un uragano attivo da almeno 300 anni che potrebbe contenere la Terra intera. Le Voyager hanno anche mostrato per la prima volta i dettagli dei satelliti di Giove. Nella foto vediamo i quattro satelliti galileiani, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Questi satelliti erano già stati osservati da Galileo Galilei con il suo telescopio, ma prima delle Voyager nessuno aveva mai visto i dettagli della loro superficie. Gli scienziati sono rimasti sorpresi dalla scoperta di vulcani attivi su Io. È la prima volta che sono stati osservati i vulcani attivi su un altro corpo celeste. L'attività vulcanica di Io è probabilmente causata dalle forze di marea di Giove, che deformano la Luna generando calore interno, che viene poi espulso dalle bocche vulcaniche. Dopo Giove, il viaggio prosegue verso Saturno. Voyager 1 raggiunge il pianeta con gli anelli il 12 novembre 1980. Voyager 2 arriva nove mesi più tardi, il 26 agosto 1981. Saturno dista dal Sole un miliardo e mezzo di chilometri, circa nove volte la distanza della Terra dal Sole. Ha un raggio di 60.000 chilometri, pari a circa nove volte la Terra. Come Giove si tratta di un pianeta gassoso composto prevalentemente da idrogeno ed elio. Le sonde ci mandano splendide immagini di Saturno, con un livello di dettaglio mai visto prima. Gli scienziati hanno potuto studiare i dettagli degli anelli e osservare da vicino i suoi satelliti principali. In particolare Voyager 1 segue una rotta che la porta vicino a Titano. Titano è l'unico satellite del sistema solare dotato di una densa atmosfera, composta principalmente da azoto e metano. La sonda Cassini ha poi osservato che su Titano esistono anche dei laghi di metano liquido. Mimas è il più interno dei satelliti maggiori di Saturno. Con un diametro di circa 400 km è dominato dal cratere Herschel che dà a questa piccola luna un aspetto un po' sinistro. Voyager 2 prosegue il Grand Tour verso Urano. Voyager 1, dopo aver visitato Saturno, esce dal piano dell'eclittica per abbandonare definitivamente il Sistema Solare. Da questo momento le fotocamere di Voyager 1 diventano inutili, perché non c'è più nulla da riprendere. Prima di spegnerle per sempre, però, gli scienziati hanno voluto approfittare della sua posizione per scattare un ritratto di famiglia del Sistema Solare. L'immagine mostra la posizione di Voyager 1 al momento dello scatto e i singoli fotogrammi che compongono il mosaico. Visti da quella distanza, i pianeti sono i puntini che si vedono nei riquadri. La Terra in particolare è un puntino blu che si perde in un riflesso della lente della fotocamera della sonda. È una foto di grande impatto emotivo, non c'è nessun altro posto su cui possiamo vivere tranne questo puntino blu. Forse visiteremo altri mondi, ma per molto tempo ancora questa sarà la nostra unica casa. Voyager 2 raggiunge Urano il 24 gennaio 1986. Urano dista dal Sole 2,8 miliardi di chilometri, circa 19 volte la distanza della Terra dal Sole, e ha un raggio di 25.000 chilometri, 4 volte quello della Terra. Il pianeta appare come una enorme palla azzurro-verde. È un pianeta gassoso con un'atmosfera composta da idrogeno, elio e metano che avvolge un nucleo solido che si presume composto da ghiacci di ammoniaca, metano e acqua. Urano è un pianeta insolito. A differenza degli altri pianeti del sistema solare, il suo asse di rotazione è quasi orizzontale, quindi viene scherzosamente chiamato il pianeta che rotola. Voyager 2 ha scoperto che Urano possiede un campo magnetico, il cui asse però non è allineato con l'asse di rotazione. Inoltre, l'asse del campo magnetico non passa per il centro del pianeta, ma è spostato verso l'esterno di circa un terzo del raggio. Voyager 2 ci ha mostrato delle immagini dettagliate di Miranda, una delle 27 lune di Urano. Come possiamo vedere, Miranda ha una superficie molto irregolare, con crepe e dirupi tra i più alti del sistema solare. Forse, in un lontano passato, Miranda si è frantumata in seguito alla collisione con qualche altro satellite di Urano, e i frammenti si sono successivamente ricompattati nella forma attuale. L'ultimo pianeta visitato da Voyager 2 è Nettuno, che venne raggiunto il 25 agosto 1989. Nettuno dista dal Sole 4 miliardi e mezzo di chilometri, circa 30 volte la distanza della Terra dal Sole, e ha un raggio di 25 mila chilometri. Nettuno è simile a Urano per dimensioni e composizione. Anche Nettuno ha un'atmosfera di idrogeno ed elio che avvolge un nucleo di ghiacci d'acqua, ammoniaca e metano. Nonostante la sua distanza dal Sole, Nettuno è il pianeta più ventoso del sistema solare, con uragani che soffiano fino a 2000 km. all'ora all'arrivo di Voyager, Nettuno aveva una grande macchia scura, che per certi versi ricorda la grande macchia rossa di Giove. La macchia scura di Nettuno si è però dissolta nel corso degli anni e oggi non esiste più. Tritone è il satellite più grande di Nettuno. Ha un'orbita retrograda, cioè orbita in senso opposto rispetto al senso di rotazione del pianeta. Inoltre, l'orbita di Tritone è fortemente inclinata, il che fa sospettare che si tratti di un pianeta nano simile a Plutone, che è stato catturato dall'attrazione gravitazionale di Nettuno. Voyager 2 ha mostrato delle strisce scure sulla superficie di Tritone, che sono causate da geyser di polveri espulse da sacche di azoto che si formano sotto la crosta ghiacciata. Nell'immagine a destra, il triangolo rosso indica la base di uno dei geyser, e i triangoli blu mostrano il pennacchio trascinato dai venti di Tritone. Dove si trovano le Voyager oggi? Dobbiamo sapere che tra le stelle esiste un gas molto rarefatto chiamato mezzo interstellare. Ogni stella crea una bolla in questo gas grazie alle particelle ionizzate che emette. Nel caso del Sole questo flusso di particelle si chiama vento solare e la bolla che crea si chiama eliosfera. Non possiamo vedere l'eliosfera ma possiamo immaginarla con l'aiuto di questo lavello. Apriamo un rubinetto. E osserviamo come l'acqua si espanda radialmente a partire dal punto di contatto con il fondo. L'espansione si ferma sul bordo del lavello in cui l'acqua forma questo strato turbolento per poi tornare indietro e scivolare nello scarico. Questo strato di turbolenza si chiama heliopausa. La sonda Voyager 1 ha superato l'eliopausa nel 2012 e la Voyager 2 nel 2018. Quindi adesso entrambe le sonde stanno proseguendo la loro esplorazione nello spazio interstellare. Le sonde Voyager continueranno a vagare nell'universo per milioni di anni. Assieme a loro viaggiano due dischi placcati d'oro contenenti suoni e immagini del nostro pianeta, a testimonianza della nostra presenza. Per il momento le sonde continuano a funzionare e trasmettono a Terra informazioni sull'ambiente che le circonda. Le possiamo seguire anche noi collegandoci al sito del Deep Space Network. Questa è la pagina web del Deep Space Network, che è una rete di antenne che permette di mantenere le comunicazioni con varie missioni interplanetarie. Esistono tre gruppi di antenne, a Madrid in Spagna, a Goldstone negli Stati Uniti e a Canberra in Australia. In questo momento vediamo che l'antenna numero 36 di Canberra sta ricevendo dati da Voyager 2 nel riquadro in basso a destra vediamo che la sonda si trova in questo momento a 18,5 miliardi di chilometri dalla terra e i segnali radio impiegano circa un giorno e mezzo per andare dalla terra alla voyager e tornare indietro più in basso possiamo vedere che la sonda sta trasmettendo dati alla velocità di 160 bit al secondo Teniamo presente che a questa velocità sarebbe necessaria più di un giorno per trasferire una pagina web di dimensioni medie di 2 MB. Inoltre, il segnale che raggiunge la Terra ha una potenza pari a un miliardesimo di miliardesimo di una lampadina da 30 watt circa, ma da quella distanza anche la minima quantità di informazione ha un valore inestimabile. Le sonde Voyager hanno cambiato per sempre la nostra conoscenza del sistema solare. Hanno mostrato vulcani attivi su Io, probabili oceani sotto la crosta ghiacciata di Europa, la densa atmosfera di Titano, le scarpate più profonde del sistema solare su Miranda, i geyser su Tritone. Come tutti i grandi esploratori, le Voyager ci hanno mostrato non solo cose che sapevamo già, ma soprattutto cose che non potevamo nemmeno lontanamente immaginare.